Lorenzo, sei il marmo attorno al quale scolpirò l'opera della mia vita. All together. Il pensiero è un servo, deve servire, l'uomo è il padrone, deve produrre, o è inutile, deve informare, spiare, anticipare le mosse del nemico, deve suggerire, Mai dire, non può avere vita propria. 24 su 24, a nostro servizio. Lasciarlo libero è pericolo sociale. Pensiero che penso, può contagiare. Primo volo per me. I miei limiti, me li faccio raccontare dei miei sogni. Agenzia viaggi di fiducia. Contratti Se accade ciò che ti aspetti, hai lasciato a casa la vita Se fai ciò che si aspettano, hai lasciato fuori casa la vita Se aspetti ciò che deve accadere, la vita ti sfratta Palinsesti Ogni minuto le cose vivono agli occhi di Dio Ogni minuto le cose succedono agli occhi di telecamera. Tutto fa media. Variare costantemente, scalare, controstrezzare, dare diffezione e una botta di claxon. E il piede spinge. Il trodo sarà lo stesso per tutti, ma non tutti avranno dato tutto. partecipare. <coughs> In astinenza da, sta da stabilità fumo pacchetti di abitudini. Ogni boccata di già visto, sentito e odorato sono minuti rubati alla fantasia. Il popolo ha fatto cartello. Solitamente <coughs> impegnarmi per essere me stesso. Perché dovrei, a me esce facile. Poi arrivo io a rovinare tutto. Diffidenze nostre. Anche questa volta devo fare da solo. Non hai voluto aprire la porta a noi. Difficile credere nei tuoi appoggi, ora che devo mettere a posto. Tranquilla, se non lo sei. È la mia stanza, la stessa di sempre. pezzi mai scontati. E ora ricaria la vita, che se ancora respira, gli sguardi sono lì perché non li dimentichi. Quanto voglio. Ho sempre un certo indugio nel leggere i grandi esseri umani della scrittura. Il tempo della superbia potrebbe spazzare i loro nomi e farmi appropriare delle loro parole e spacciarle per mie, convincermi del Pasolini che è me, e da dire il mio piccolo genio. Grazie, ciao ciao.